C'è un caldo, vero Ani? Sì, ma no, no, vabbè, zucchiamo. <ride> allora, mamma mia. Senti, Ani, visto che fa così caldo, non ci sono dei ghiaccioli in casa? No. Come no? Allora, ma sicura che non abbiamo delle formine? Aspetta, ma io li avevo viste delle formine dei ghiaccioli. Andiamo a vedere. Ok. Mm. della coca cola poi qui ci possiamo anche mettere l'estate le mm. e poi la nutella con il latte vero che buona aspetta ma come fa a diventare il diventa eh, tipo gelato non vedo l'ora di Quarta, <ride> ma bambine, cosa state facendo? Eh, stiamo facendo i ghiaccioli allora. oggi fa veramente caldo: c'è cioè sì. stato un sole fortissimo fino adesso, okay. e avete avuto una buona idea. Mm -hmm. C'è il frigorifero aperto. Chi è che lo chiude, ah. allora, abbiamo... allora? Ma lo sapete come... che queste formine sono le formine dei calippo? Sì. Io quando ero bambina allora, li mangiavo beh. sempre. Allora, bimbe, abbiamo preso tutti gli ingredienti, sì. adesso bisogna. Eh, bisogna sciogliere la Nutella nel latte. Più Nutella metti e più è corposo e più invece sarà nutelloso. Ma tipo gelato secondo me. Mm, guardate. Wow. lippo sarà il mio? No, è mio. Mio, mio. mio. No, il mio. Dica c'è due. Eh sì, ci conviene farle due, eh? Perché altrimenti so per già che poi litigheremo eh! per chi lo mangia. Io. Uno per me e uno per Io. me. Eh, cioè uno per me e uno per te. No, due per me. Quanta Nutella che mangi Anastasia? Ma è pesante per me! La Ferrello <ride> mi dovrebbe risarcire! Guardate! Gira, gira! Dai, che proviamo a fare il primo, mamma mia, che buono! Stop! Stop! Ah! Oddoce. Oh, ne ho a trappola? Eh, vabbè, chiudilo. Se riesci a eh, se invece ne metto un po' di kiwi. Provesciene un pochino. Ani, no, Dai. Oh. basta okay. Okay. Chiudiamo il primo calippo. evviva Mettiamola in frigo. Mettiamo in frigo il primo calippo. Mettilo qua sotto. Sì, ho chiuso. Messo Ok, primo calippo in frigo. Ani, pronta per il secondo? la miscella mm. stop wow no metti metti, metti, metti quello la più. parte più buona Tantella. è la parte più buona wow bacia wow. Boh, oh. perfetto chiudiamo adesso è il mio è il tuo sì. Prendi una, vai a poi apri. Bello, okay. okay. no, è meglio farlo. Ascia, vai, Ascia. Ancora, amore, non è vero. Ho paura che accade tutto. Boom. Ok, buonissimo. Questo è per me? papà, ok, papà, con papà. Papà. papà. Per il tuo papà. Papà, io faccio quello della mamma ecco quello all'estate ma io voglio quello alla Nutella no e no. quindi chi, chi sono quelli alla Nutella? di chi sono? di chi Mettiamo ma il video poi eh. Eh. ultimo calippo eh. ma non Perché per l'importanza quello all'estate eh. quello della mamma fermi. Ah, no. <ride> questo è veramente duro non ce la faccio. Ah, ce l'ho fatta. Riesco a fare tante cose insieme. Ok. Ok. Mettiamo, mi mettiamo mi biglietto. Dai, ultimo calippo insieme agli altri fratellini a congelarsi. Ari. Anzi, a non vanessa. Sono... A solidificarsi. No, a solidificarsi. Eh, a la... cade perché quando li chiudiamo, quando Le chiudiamo quando chiudiamo il frigo bisogna chiuderlo lentamente Ciao ciao, ci vediamo tra sei ore No, non aprirlo più Anastasia, altrimenti cadono Bevi tu? Caffè Caffè all'estate? Ah. Ah. Allora bimbe, dobbiamo attendere qualche minuto, vero? Ci vediamo più tardi eh? quando saranno pronti. Probabilmente stasera. Adesso, Vanessa, tu cosa vai a fare? Veramente, stasera. I? I compiti. I compiti, Meramente, stasera? Sì, amore. Ci vogliono un po' di ore prima che si solidifichino. Però mi aiuta la mamma un pochino, come sempre. Del resto, facciamo i compiti? Ciao. Ciao. Ciao. Stasera facciamo il video che viaggio. C'è cioè... 72 bottiglie di birra che vanno distribuite in cassette che contengono 8 oh. 8 cioccolatini Vanessa, guarda che le ore sono già, so, sono già passate delle 8, guarda Bimbe, sono le 8 e mezza, Vanessa, stai ancora facendo i compiti No, finito, io così, invece non diciamo, noi, io, mi stavano gli anni fa, guarda questo persone, perché penticellulare per cellulare per sono qui a farlo subito Pff. Dai, che le ore sono passate, è diventato anche bu. Finalmente possiamo andare a prendere chi? I nostri yeah! pazziani! I nostri calippo dai! Andati a, ah, a prendere! Sono pronti? Benissimo! Spostiamo i quaderni altrimenti li sporchiamo! E allora io scelgo! che okay, mm. vai ti do. Ma mm. ah, la cicciococa che si è messo go vegano, vegeta. Vediamo cosa hai scelto. Ci riesci? Quella della mamma, lespatè. Ah, riusciamo a, a tirarlo fuori? È mm. un eh, mamma. Ma eh, niente, assaggiatelo. Mm. È proprio calippo eh? Mm. È proprio calippo <ride> Vabbè, non riesco. Come no? Wow, vediamo, vediamo, vediamo, è buono mm, mm. posso assaggiarlo anch'io okay, sono curiosa sono curiosa di assaggiare vediamo, alla Nutella io tantissimo mm, vediamo, un po' ma vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, sul vediamo, Vai, Vane! Bene, guarda! Guarda che messo stamento! Eh! Allora! Questo, ok! Ecco. Uh, tuo! Bella! Mamma mia! Oddio! Curiosissima! Guarda, ti do una dritta, spezza Oddio. la punta e solleva e Ci vuole un attimino perché mm. si devono comunque un pochino sciogliere. San di cioccolato alla fine! Eccolo qua! Mm, è morbido! È morbido, vero? Tipo gelato più che ghiacciolo, ma è buono? Sì! Devo, mm. devo assaggiarlo, devo assaggiarlo assolutamente. Scusate! Mmm! Mm. Oddio, ma è gelato, panna. ragazze! Ma È, è gelato la Nutella! Faglia di Vani! Che è genialata! Faglia Adesso assaggiamo non più quello al cioccolato la Ma quello alla Coca-Cola Dio che buono questo qua Dovete farlo assaggiare al papà Io, eh, okay. Allora Coca-Cola Vai Vane ce la ha sì. fai? Hai capito come si fa? Dammi Ma va siete due polpette Le ultime parole famose Non riesco perché Ecco, sta arrivando. Tada da. Caduto! Ta Ta Eccolo! Eh, ma non mi aiutate, io non posso fare tutto. È buono? È uscito bene. È uscito bene? Qual è quello di papà? Quello là. Questo. Qua? Tieni Ani, guarda, guarda che tienilo così, Anastasia. Tienilo così. Allora, siete contenti del risultato? Sì, grazie. Eh? Vi è piaciuto? Uh -huh. Il ghiacciolo calippo? proviamo a rifarli un altro giorno? Sì. Alla frutta. Non so sì. perché ma mi va di farlo fragole panna. Perché quello alla Nutella era troppo buono. Anzi, ah, sì. è troppo buono. <ride> va bene, dai, salutiamo perché sono quasi le 9 di sera, è ora di andare a fare la nanna. E, e qui quindi... mattina, mattina quando rifattenti diamo la mamma ci ripetite. Vuoi <ride> <ride> essere ripresa domani mattina? Sì. A te non piace essere ripresa appena sveglia? Sì! Ah sì? Sì! Mi guardi? Sì! Cosa stai facendo? Stai cercando di tirare fuori il calippo? Ah, mi sto perdendo le mani. Dai ragazze, salutiamo! Salutiamo i nostri amici! Ragazzi, hey. ragazzi, se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video e iscrivetevi al canale! Quindi, ciao con le mani tutte congelate! Ciao!